Salve a tutti, capita alle volte di dover eh, riscrivere il proprio eh, curriculum no? e ormai sono un po' di anni che siamo abituati ad utilizzare il formato europeo e in questi giorni eh, mi è capitato di dover riscrivere il mio curriculum eh, a un mio amico che attualmente sta in America e quando glielo spedito quello classico un formato europeo con la, con la foto <ride> impostata eccetera eccetera con tutta la storia della mia vita io ho 54 anni quindi la mia vita lavorativa è lunghetta e oltretutto è anche variegata ha detto dice, mamma mia no no per cortesia questo, questo curriculum no in effetti eh, poco prima di mandargli il curriculum, avevo pensato, dico, ma quanto sono brutti questi curriculum. Ma uno che fa il, diciamo, il recruiter, no? Eh, non si annoia con questi eh, curriculum lunghissimi, oltretutto che fanno perdere tempo. Siccome in questi tempi sto studiando le mappe concettuali con mio figlio per agevolarlo eh, nella, nello studio... Ho pensato, dico, ma perché dico non faccio una mappa concettuale? Cioè un nuovo, magari non è nuovo, nel senso che qualcun altro lo ha già fatto, però dico, un nuovo eh, curriculum in una pagina soltanto, una sola, magari colorato come se fosse un sito web eh, diverso, dove metto tutte caselle, competenze, chi sono, co cosa voglio fare, dove sono nato, la formazione. In maniera stringata sintetica e allora a questo punto a quel mio amico gli ho detto c'ha ragione ma lo volevo fare anche io e allora l'abbiamo elaborato un po insieme io l'ho fatto fatto rifatto rifatto e ne è venuto fuori quello che andremo a vedere però a quel punto passeremo sul desktop del mio computer Fatto? è praticamente appunto è fatto un po come una mappa concettuale una sorta di schema oltretutto siccome noi viviamo questo pure è importante viviamo nell'epoca della, della digitalizzazione no? noi non dovremmo più usare la carta non dovremmo pensare che dall'altra parte uno si stampa il curriculum e se lo guarda no lo guarda direttamente sul computer e allora visto che per esempio il pdf ce lo concede di mettere i link no? i link attivi allora perché non riempirlo di link attivi che rimando alla mia pagina su linkedin o sul mio canale youtube o sul mio profilo instagram soprattutto se sono profili dove io mi esprimo per quello che sono ecco tutte queste idee le ho raccolte in questo modello di curriculum che vado a disporvi ne ho fatti parecchi e adesso andiamo a vederlo proprio sul desktop del computer come è fatto questo curriculum che mi è venuto in mente di fare forse non è proprio originale però chissà ed ora eccoci qua sul mio desktop del mio pc con Linux Ubuntu cominciamo Andiamo ad aprire la cartella dove ho messo praticamente tutto il lavoro del curriculum. Ed andiamo ad aprire il modello che ho sviluppato. Poi andremo anche a vedere il mio prodotto finale, quello mio personale. Ovviamente ho messo le foto su con cui poter lavorare, eccetera, eccetera. Ora, allora, questo è praticamente il modello che ho elaborato. Ci andiamo anche a mettere subito una bella uh, immagine e prendo questo sticker che è uno sticker che ho fatto tempo fa per utilizzarlo su Telegram con il buon Donald Trump, <ride> oramai non serve più a nulla questo sticker e forse magari ecco, il signor Trump ha bisogno di trovare un nuovo lavoro. <ride> ok in questa parte qua su praticamente è il quadro dove ci sono eh, tutti i riferimenti anche social chiaramente il nome e cognome il luogo di nascita eh, la data di nascita e la residenza il telefono le mail e eh, oramai dovrebbe far parte della vita di tutti noi anche un bel indirizzo di posta elettronica certificata l'indirizzo al proprio sito internet e i vari riferimenti ai social network, in questo caso io avevo inserito LinkedIn, Pinterest e Instagram, che nel caso mio sono importanti, vabbè, ovviamente LinkedIn è importante per tutti, ma sia Pinterest che Instagram, nel mio caso, che fa, sono creativo, sono importanti, se voglio mostrare diciamo, un aspetto mio personale a 360 gradi. Sotto sono i miei riferimenti che poi ho ricorretto un po', io sono un, un livello 7 di Google Maps, delle local guide, eh, sono un fotografo certificato Google, sempre per Google Maps eh, e anche YouTube partner. Ho aggiunto anche, ma perché questo qui un po' ricalca il mio, eh, eh, curriculum ho anche riferimento perché io sono anche un wikipediano, nel senso che io scrivo anche eh, su eh, wikipedia, bene queste sono diciamo cose che poi ognuno potrebbe adattare a secondo le proprie necessità e in base al lavoro che fa ovviamente. Sotto ho queste due parti che ho fatto, queste diciamo proprio sul consiglio del mio amico Giulio. Eh, la parte visione e la parte obiettivi cioè una visione un po' proprio quello che noi siamo. E nella parte obiettivi, questo arancione che io ho colorato di arancione ognuno può colorarla come vuole. Eh, gli obiettivi che mi pongo nella mia vita, cioè le cose che mi piacerebbe fare, ok. In questo qua, rettangolo più grande che nel mio curriculum ho utilizzato per i miei canali YouTube, e eh, qui ho eh, invece inserito le lingue e le certificazioni o d'altro, perché nel mio curriculum che io parlo male l'inglese, quindi ho poco da mettere sulle lingue, ma chiaramente l'aspetto delle lingue è una cosa molto importante e chiaramente deve essere in bella mostra stessa cosa per le certificazioni che si possono avere, io qui per esempio potrei inserire che sono un agente immobiliare certificato, che sono una... iscritto al collegio dei Periti industriali, de... oppure che sono per esempio certificato per il gas, <ride> io ho anche delle certificazioni che magari nel mio non ho nemmeno messo perché tanto non servono più, comunque chiaramente ognuno ha le sue e ognuno aggiunge le proprie. Qui, eh... Le esperienze lavorative, una sorta di timeline, no? eh, in alto la più recente, in basso la più vecchia, che chiaramente devono essere abbastanza stringate, perché eh, oltretutto devono rimanere all'interno di, di un foglio solo, cioè l'idea è proprio quella di utilizzare un unico foglio. Poi abbiamo il quadrato delle competenze, che è questo qui verde, ripeto i colori poi ognuno sceglie i propri, e eh, sotto i progetti che magari eh, uno ha eseguito, a cui ha partecipato, magari che sono fuori dalla vita lavorativa. Ok, ho qui la cosa banale, che è veramente eh, incredibile, eh, che ho messo in basso. Uh, la formazione nel caso mio sono per industriale in telecomunicazioni quindi ho un titolo di diploma e basta eh, chiaramente chi ha una o più lauree chiaramente deve aggiungere più cose le specializzazioni oltretutto le mette qua eh, c'è un quadrato qua che ehm, diciamo Oggi come oggi potrebbe risultare obsoleto, io l'ho inserito perché fa parte della mia vita. Io essendo nato nel 1966 ho fatto il militare, ho fatto la leva. Qui chiaramente si può scrivere se uno ha fatto la leva classica, se ha fatto l'ufficiale di complemento, se ha fatto la ferma prolungata eccetera eccetera. Perché è una cosa comunque sia importante. Oggi che c'è l'esercito professionale ci sono anche quelli che hanno fatto la ferma prolungata e quindi qui lo possono scrivere con il grado e l'incarico eh, raggiunto che comunque deve far parte del curriculum, stessa cosa può anche riguardare quelli che hanno fatto volontariato o servizio civile, perché anche quello è chiaramente estremamente importante, perché sono esperienze di vita, forse in certi casi anche molto più importanti della stessa vita militare. Pensiamo magari a chi ha fatto servizio civile nel soccorso in mare o alla Caritas per esempio, no? Sono esperienze di vita notevolmente importanti che quindi vanno sicuramente scritte, no? Ecco qua. Ora, questa cosa qua come vedete è trattandosi di un pdf, no? cioè, perché la cosa bella è che io qui sto utilizzando un prodotto open source per scrivere questo curriculum, io utilizzo solo programmi open source eh, qui parliamo di LibreCAD, che è la versione, eh, scusatemi, <ride> eh, LibreOffice che è la versione eh, alternativa a OpenOffice eh, che comunque sia, diciamo, parte dallo stesso motore, eh, se vogliamo essere un po' così grossolani ed è interessante come è efficientissimo. La cosa bella è che eh, LibreOffice oltre ad essere gratuito, chiaramente quindi alla portata di tutti, essere multipiattaforma, può girare sia su Windows, sia su macOS, oppure anche appunto su tutte le distribuzioni Linux. È importante questo. Ecco, eh, esporta direttamente in PDF e quindi noi con il tasto di esportazione in pdf andiamo a generare il modello che andrà a finire sempre sulla nostra stessa identica cartella a questo punto lo andiamo a chiudere Sì, facciamo anche un bel save bene e mi dovrebbe essere comparso un pdf da qualche parte eccolo qua qui non so se si vedrà. Eccolo qua, e lo andiamo ad aprire, questo è un pdf, quindi chiunque lo potrà aprire liberamente. La cosa bella è che vedete qui compare la manina, abbiamo i link, quindi abbiamo direttamente la possibilità di contattare direttamente il candidato, di andare a spulciare le sue particolarità, quindi andare a vedere nel web come si presenta. Uh, chiaramente andremo a vedere tutto quello che, che avrete messo ok? ecco qua qui avremo tutta la storia un foglio unico e tutto a posto ecco qua ora vi faccio vedere un attimo il mio al volo uh, eccolo qua questo è quello mio personale che ho fatto no? qui per esempio nella parte delle esperienze lavorative io ho questa eh, ci tenevo a farvela vedere eh, qui ci sono i link alle aziende in cui ho lavorato cominciando praticamente dalla più vecchia che è una società che non esiste più la tuscia informatica passiamo alla mia più grande esperienza sicuramente che è quella per, per, con l'Italtel, Tell Spa che ha coinvolto 10 anni della mia vita con esperienze anche all'estero eh, un anno di tecnosistemi che è praticamente la società che è andata a, a sostituirsi quale faccio parte io. la successiva Kenlian Spa che mi sembra non esista più poi in questo momento della mia vita esco dal mondo delle, delle telecomunicazioni dell'information dell technology per passare a quello del design un negozio di Viterbo poi all'immobiliare con Domos Wikicase che è il mio progetto anche personale e poi la mia attuale eh, collocazione lavorativa che è un parco termale, è questo qui del bagnaccio, quindi qui abbiamo anche volendo andare a vedere direttamente i siti web di queste aziende dove sono stato, quando esistono chiaramente, perché magari non esistono più, qui per esempio in questo caso ci sono dei riferimenti eh, su Wikipedia, eh, Kellian era un'azienda fondata da Franco Bernabé, noto eh, amministratore delegato sia dell'ENI che della Telecom Italia, ecco qui abbiamo, andiamo a finire direttamente sulla sua pagina di wikipedia dove si parla di, di questa azienda che ormai tendenzialmente non ci sono più questa parte qua a destra è quella lì che poi riguarda praticamente un po' la, i miei progetti che in parte sono legati qui vediamo Wikicase che è un sito memoriale del mio sito Wikicase. Eh, quello immobiliare e poi altri siti che ho fatto e siti che ho fatto per amici qui abbiamo la madre del cardinale, eh, officine nuccio che è il sito del mio amico carissimo salvatore nuccio e uno di politica che è il Fanta Viterbo eh, e il Tuscia Life che è un mio sito di promozione del territorio della Tuscia della Tuscia viterbese. O dove abito qui in basso poi abbiamo il militare perché io ho fatto il militare l'ho fatto nella leva semplicemente qui non sono stato assolto l'ho finito nell'87 mamma mia quanti anni sono passati il grado di caporal maggiore e l'incarico era un tecnico elettronico missilistico eh? io ho lavorato con i missili contro carro eh, che ancora esistono i tow, gli americani TOUG anche se poi era stato formato sui milan francesi ecco qua, questo è il mio quadro, qui ci sono tutti i miei link a, ai miei social, quello che sono io attualmente, perché sono un partner youtube, sono un fotografo certificato di google, anche se non lo utilizzo, lo faccio... A livello volontario amatoriale google maps uguale questo è volontario lo facciamo tutti e wikipedia perché sono wikipediano con l'avatar eh, duster 1966 ecco qua questo è il mio praticamente curriculum così come è venuto chissà se piacerà quando andrà in giro <ride> È tutto qui bene spero che tutto questo video vi sia piaciuto, vi sia piaciuto il modello di curriculum che vi ho esposto, che possiate utilizzarlo, che vogliate utilizzarlo, se volete utilizzarlo vi metto qui sotto un link con un modello eh, da riprendere, insomma, e tutto qua, vi ringrazio, eh, per cortesia eh, iscrizione al canale per cortesia, se vi va, il mi piace, oppure anche il non mi piace, pure quello importante, bel pollice verso, za! E così, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!